Ciao amici. amici! Non potete perdervi nuovi cartoni dei gormiti perché stanno arrivando! Sì. Quando Gianni? E dal 27 settembre su Rai Yo alle 20.50 E dal 2 ottobre su Rai Gulp alle 8.05 del mattino E dal 5 ottobre anche alle 13.35 Non potete perdervi! No no, mi raccomando! eh! <ride> Ciao! Ciao.